Per il 42 episodio della rubrica Il sessuolo corrisponde mi scrive un ragazzo di 31 anni che sta tirando le fila sul suo modo di ragionare rispetto al proprio orientamento sessuale. Infatti, mi scrive che ha passato tanto tempo a nascondere il proprio gusto omosessuale nei confronti degli altri uomini, eh, cercando poi di eh, vivere invece la sessualità con altre maniere, cercando di eh, mostrarsi e di comportarsi in modo diverso, ma questo gli comportava soltanto fondamentale, una fondamentale sofferenza e insoddisfazione rispetto a quelli che erano gli argomenti della sua vita, e mi dice di aver lavorato con una collega psicologa in cui nel prendere più coscienza di sé nel ragionare sulla propria storia, sulla propria famiglia, aver capito come la propria famiglia ha avuto un peso importante, un ruolo importante nel suo sviluppo nella sua crescita, tale per cui lui mi scrive che eh, forse è stato cresciuto molto dalla, dalla madre dalle sorelle ha avuto poco contatto e poco, eh, po poca identificazione nella figura paterna e quindi mi scrive forse è questo che eh, ha favorito poi un mio orientamento sessuale omosessuale e forse è questo che, eh, che fa sì che io in certi aspetti del mio modo di comportarmi sia fatto in un certo modo eh, non riesca a sentirmi normale come penso che dovrei sentirmi infatti mi dice Fatico a dire di questa cosa in famiglia, non riesco a parlare del mio orientamento sessuale, eh, anche perché in famiglia a volte parlano male delle persone, delle persone omosessuali, eh, poi mi aggiunge un dettaglio sul io sono credente, che immagino significhi che eh, il fatto di essere credente a maggior ragione può a volte eh, creare delle e promuovere delle convinzioni negative rispetto al tema dell'omosessualità, e in questo suo ragionamento quindi dice eh, anche quando provo ad avere dei pensieri rispetto alle donne, poi però non sono sessualmente eccitanti come sono per me i pensieri sugli uomini. E quindi io capisco che eh, il mio desiderio, eh, desiderio sessuale eh, sia verso gli uomini, però desidererei anche essere normale, mi scrive. E anche perché dice poi alla fine forse stare con una donna sarebbe più semplice sarebbe un qualcosa di più accettato di più facile e forse a volte ho dei pensieri sulle donne proprio nel desiderio di quella facilità di quella normalità di quella semplicità che sarebbe quindi un qualcosa di diverso da quella che è la mia esperienza e quindi in tutta questa, questa mail che mi scrive tratta diversi argomenti che forse vanno messi a fuoco uno per uno io ne conto almeno quattro gli argomenti su cui provo per quanto possibile a rispondere in maniera sintetica. E Il primo tra tutti è, è riguarda il ruolo della famiglia, di cui sta parlando. Perché infatti la persona che mi scrive mi dice che è stato cresciuto soprattutto dalle sorelle, dalla madre, e quindi forse si è identificato un po' in un aspetto femminile, in un modo femminile di vivere certi rapporti, quasi come se questo, o se la distanza dal padre possa avere un qualche collegamento con l'orientamento sessuale. E per me è importante invece per quanto possibile dire nel modo più esplicito possibile che questa cosa non c'entra assolutamente niente con l'orientamento sessuale cioè è possibile che questa cosa del essere cresciuto eh, da delle figure femminili magari eh, in qualche modo possa aver influenzato il suo modo di vivere il rapporto con gli altri eh, la, le amicizie il, il dialogo e il, il i passatempi, qualcosa di questo tipo, può essere effettivamente influenzato dall'essere cresciuto da persone con un certo stile piuttosto che con un altro, considerando che poi le donne non è che sono una categoria unica, essere cresciuto da sorelle e madri può significare qualunque cosa, poi bisogna vedere che sorelle e madri sono, ma a prescindere da questo, il gusto sessuale invece, che è la base dell'orientamento sessuale, non viene definito da chi mi cresce, ma viene è, un, è un qualcosa con cui si nasce il fatto di avere gusto verso persone dello stesso sesso o persone riconosciute del sesso opposto al proprio non è un qualcosa che può essere insegnato o proposto o condizionato dalla famiglia quindi quello che, che forse ha osservato nel lavoro con la collega nella psicoterapia nel lavoro psicologico che ha fatto su se stesso non riguarda il fatto che Quel tipo di dinamica familiare abbia condizionato il suo orientamento sessuale, ma forse ha condizionato alcuni aspetti della sua personalità, del suo modo di relazionarsi, che poi si manifestano in tutta una serie di interazioni, di modalità, anche magari di legami familiari in cui sente il bisogno di essere così tanto accettato dalla sua famiglia e quindi aver così tanta paura che la famiglia che effettivamente apertamente critica le persone omosessuali possa criticare anche lui nel caso in cui eh, divulgasse, parlasse, facesse outing eh, sul, sul proprio orientamento sessuale, che però è un discorso diverso, no? sono due temi diversi, l'orientamento sessuale quindi è qualcosa con cui è nato, lo stile, l'approccio, il modo di fare che ha con gli altri, con le persone o con quanto è legato ad alcune specifiche persone, quello invece dipende dai rapporti che ha costruito, che ha intessuto nel corso della sua vita. E questo tra l'altro apre a una seconda questione, no? Quella del ho paura di dirlo in famiglia. Che è un argomento effettivamente molto delicato, in cui forse è importante considerare che nessuno la obbliga a dire e affermare il proprio orientamento sessuale in famiglia non so scritto da nessuna parte che lo debba fare l'importante è che lei riesca a vivere in maniera soddisfacente e piacevole il proprio benessere sessuale con le persone che ama e se le persone con, da, della famiglia di origine da cui è nato, con cui è cresciuto sono eventualmente persone che la odiano per il suo orientamento sessuale o che non l'accettano o che la trattano male per una sua caratteristica innata, forse non sono le persone con cui è opportuno vivere tutto il resto della sua vita, forse sono persone con cui è opportuno avere un certo grado di distanza. Considerando che questo argomento comunque apre a una distinzione che a volte in italiano viene un po' sottovalutata, mentre invece è estremamente importante, cioè che la distinzione tra l'outing e il coming out cioè a volte queste due parole in italiano vengono utilizzate come se fossero intercambiabili no? ha fatto outing, ha fatto coming out in realtà non è proprio la stessa cosa cioè il senso invece del, mh, più specifico del termine solitamente consiste nel fatto che l'outing tendenzialmente eh, è una cosa diversa dal coming out che quello che invece solitamente eh, diamo per scontato essere entrambi i termini cioè il coming out Partiamo dal coming out che forse è un po' più semplice da spiegare. Il coming out è quel momento in cui una persona viene fuori, viene in qualche modo allo scoperto, alla luce del sole, e afferma il proprio orientamento sessuale, che è una cosa che nell'eterosessualità spesso e volentieri viene data per scontata, quasi come se eh, sia esplicito e autoevidente che la persona sia eterosessuale, cosa che non è così. Mentre nell'omosessualità, nella bisessualità, nella pansessualità, nella sessualità invece è un qualcosa che viene riconosciuto in maniera più chiara che richieda una sua espressione volontaria, autonoma, una persona che a un certo punto prende parola e dice ragazzi volevo dirvi che io sono omosessuale, volevo dirvi che io sono bisessuale, volevo dirvi che io sono pansessuale, volevo dirvi che io sono asessuale". Cioè una persona che quindi Affermano il proprio orientamento sessuale prendendo una posizione e ovviamente prendendo una posizione con persone a cui interessa che sappiano questa cosa di noi. Cioè è chiaro, non dobbiamo dire questa cosa a persone con cui abbiamo rapporti di lavoro, visto che il lavoro non c'entra in alcun modo con temi privati come con chi andiamo a letto. Diversamente però con le persone che fanno parte della nostra vita privata può essere opportuno invece ritagliarsi un piccolo spazio per dire questa cosa, per affermare questa cosa, per non dare adito a equivoci. Cioè quello che può succedere invece è che quando in famiglia, nella nostra vita privata e in altre situazioni noi non affermiamo poi il nostro orientamento sessuale, si possono creare delle ambiguità o delle, de, un modo con cui gli altri parlano alle nostre spalle chiedendosi ma come mai quella persona non parla mai della propria intimità, delle proprie relazioni di coppia, come mai ha tutta una sua vita segreta e nascosta e quando succede questo spesso capita che le persone inizino a fare delle ipotesi, magari dicono: eh, quella persona magari sarà omosessuale, quella persona magari avrà delle difficoltà sessuali, quella persona magari avrà eh, qualche scheletro nell'armadio, che non ci sta dicendo. Iniziano a speculare, inventandosi un po' qualunque cosa possa essere per spiegarsi un comportamento che risulta tipico, quando poi in realtà una persona potrebbe anche semplicemente non aver niente da dire o essere particolarmente riservata per qualche motivo. Eh, considerando che però quando nascondiamo le cose tendenzialmente è difficile che lo facciamo senza un qualcosa che noi stessi in prima persona viviamo come se fosse un po' un problema. E quindi quando succede questo, capita che quando noi quindi non facciamo coming out, succede che gli altri facciano outing su di noi, cioè provino a tirare a tirare a indovinare qual è il, il motivo per cui non stiamo dicendo niente non affermiamo niente non eh, condividiamo nulla della nostra storia provando a far emergere con un chiacchiericcio con delle speculazioni con delle chiacchiere da bar delle loro ipotesi su quello che potrebbe essere per esempio il nostro orientamento sessuale delle nostre difficoltà delle nostre peculiarità quando succede questo quello è l'outing e la rivista scandalistica che dice quel tale attore probabilmente omosessuale quello è l'outing, è un andare a speculare andando a farsi fare a farsi i fatti degli altri cercando di tirare a indovinare e entrando nell'intimità di un'altra persona che sta semplicemente facendo i fatti propri e che magari semplicemente non ha voglia di condividere con noi quello che è un aspetto che effettivamente non ci riguarda in alcun modo però visto che le persone chiacchierano, visto che eh, dei genitori effettivamente probabilmente si chiedono eh, rispetto al... Eh, alla vita dei propri figli, eh, che lavoro facciano, eh, che persone frequentino, se hanno una relazione di coppia oppure no eh, quali siano i loro passatempi, se mangiano bene, se dormono oppure no sono domande eh, comprensibili e ragionevoli che un genitore si può fare e quando si fanno queste, queste domande e non hanno le risposte che vorrebbero avere tirano a indovinare e nel tirano a indovinare quindi possono ipotizzare qualunque cosa e quindi da questo punto di vista è assolutamente comprensibile la difficoltà a parlare con i propri genitori, con la propria famiglia, con le persone a laicare effettivamente di quello che è il proprio orientamento sessuale, soprattutto sapendo che loro a volte parlano in maniera ostile dell'omosessualità, ma contemporaneamente non parlarne non significa che questo argomento, non in questi termini ma in modo simile, comunque non emerga mai nelle conversazioni in cui questa persona che mi scrive non è presente. È possibile che loro parlino del come mai questa persona ha superati i 30 anni, non presenta in casa una partner o un partner a qualcuno e continua a vivere in modo solitario, effettivamente può produrre il dubbio sul fatto che ci sia qualcosa che non sta funzionando, magari che stia in sofferenza per qualche motivo, possono essere preoccupati e in questo senso invece fare coming out può essere un modo per dare un senso a quello che è la propria esperienza poi oh, accetteranno non accetteranno che andrà bene non andrà male può andare in ogni modo tendenzialmente va meglio di come ci si aspetta a volte ci si, si ci si aspetta situazioni gravi e, e sgradevoli ma tendenzialmente invece tranne eh, casi di, eh, estrema, eh, di, di mentalità estremamente bigotta e di ragionamenti estremamente eh, eh, all'antica, tendenzialmente eh, nella maggior parte dei casi, dopo magari un primo momento di assestamento, tendenzialmente le famiglie tendono ad accettare quello che sanno dei loro figli, anche se non sono pienamente d'accordo, anche se non riescono a capire bene. Anzi, a volte ci sono delle situazioni molto tenere in cui dei genitori sono stati cresciuti ed educati a pensare in maniera negativa di qualcosa e poi scoprono che invece quella cosa non è così negativa come pensano e non riescono a capire bene di che cosa si tratta, ma comunque vogliono bene lo stesso e partecipano allo stesso e provano ad andare incontro come riescono poi alla persona, alla persona che amavano prima e continuano a amare dopo. La questione è... Vogliamo che quella conversazione accada alle nostre spalle o con noi presenti? Vogliamo l'outing che loro provano a fare nei nostri riguardi? O vogliamo fare coming out? E in questo senso partecipare a una conversazione ci permette perlomeno di avere una vaga idea della direzione in cui quella conversazione va, invece, mentre invece quando evitiamo una conversazione, quella conversazione va per i fatti suoi e non sappiamo poi a che risultato porta come poi chiaramente tutto questo richiede che chi mi scrive abbia soprattutto per se stesso comunque un'idea sufficientemente salda e chiara effettivamente di che cosa ritiene giusto, ragionevole e normale, perché poi questa idea che la normalità significhi l'eterosessualità, questa è un'idea altrettanto bigotta quanto quella di cui si parlava prima, cioè sarebbe un errore pensare che esista soltanto un unico gusto che sia quello normale. La normalità in realtà è il modo in cui ognuno vive in accordo con i propri gusti. Se eh, a me piacciono le donne e un'altra persona piacciono gli uomini, eh, è la mia normalità è una e la sua normalità è un'altra, ma non esistono normalità uguali per tutti. Il termine normale ha un significato estremamente relativo e l'idea che normale quindi debba significare la stessa cosa per tutti, quello non è un pensiero ragionevole, quello non è un pensiero eh, che davvero va a vedere la peculiarità e le... E, l'individualità e uni, l'unicità della persona ma è un tentativo in maniera molto sintetica di fregarsene dalle persone e di sperare che le persone stiano lì siano tutte uguali e non creino problemi non siamo qui al mondo per non creare problemi siamo qui al mondo per viverci la nostra vita e in questo senso ognuno ha i suoi gusti e la propria normalità la normalità di una persona eterosessuale è provare desiderio sessuale per persone del sesso opposto la, la normalità di una persona asessuale è avere un desiderio sessuale che però non sia finalizzato verso nessuno. La, la normalità di una persona omosessuale è avere desiderio sessuale per persone dello stesso, se, de, dello stesso sesso. La normalità di una persona bisessuale è avere desiderio sessuale per persone che riconosce di entrambi i sessi, del sesso opposto o dell'uguale al sesso proprio. La normalità di una persona pansessuale riguarda il riuscire a provare desiderio sessuale per le persone indipendentemente dal proprio, dal, dal, dal, dai tratti di genere che riconosce nella persona con cui si sta interagendo. E ognuno, quindi, ha la sua normalità, non c'è una normalità che è uguale per tutti. Forse mi sono un po' incasinato in quest'ultima in quest parentesi di normalità perché poi. È difficile davvero fare una sintesi che sia uguale per tutti e andare a cogliere tutti i passaggi di quello che riguarda la normalità, considerando che poi a volte noi abbiamo questa idea degli altri come se gli altri fossero un unico gruppo diverso da noi, ma dobbiamo ricordarci che forse noi a volte sottovalutiamo che dentro la nostra testa noi ci nasciamo, ci viviamo in continuazione e poi abbiamo comprensibilmente a volte la sensazione di essere diversi dagli altri solo perché abbiamo accesso in maniera preferenziale a tutto quello che succede dentro la nostra testa e quindi vediamo come qua dentro succedono un sacco di cose poi gli altri invece mi dicono le loro risposte sintetiche di quattro parole e sembra quasi che gli altri abbiano un'esperienza diversa dalla nostra invece le altre persone spesso e volentieri hanno un'esperienza con le loro difficoltà, con le loro peculiarità, con i loro punti di forza molto simile alla nostra, non siamo così diversi gli uni dagli altri ma contemporaneamente siamo tutti diversi nel modo in cui ognuno poi affronta certi bivi, certi ragionamenti, certe esperienze, certe, certe espressioni in modo diverso e quindi da questo punto di vista gli altri non è che stanno tutti bene gli altri non sono tutti un unico gruppo, gli altri non sono tutti eterosessuali l'eterosessualità spiegherà sì e no più, poco più del 50% del, del casi delle altre persone che conosce. Quindi tirando la monetina, la prossima persona che conosce probabilmente sarà eterosessuale e quella dopo probabilmente no. Il che non significa che non avrà un comportamento eterosessuale. Il comportamento eterosessuale è quello più frequente, ma questo è dovuto al fatto che persone asessuali, persone bisessuali, persone pansessuali spesso hanno un comportamento eterosessuale, ma non sono eterosessuali. Diversamente l'omosessualità e il comportamento omosessuale spiccano più del resto perché sono più evidenti, più salienti, più riconoscibili ma questo non significa che il fatto che siano più riconoscibili allora significa che siano qualcosa di diverso o qualcosa di normale. è semplicemente una questione di evidenza, di riconoscibilità e non so se possiamo farne una colpa ma le persone quando possono avere un'alternativa e cercano, possono avere una, un modo un po' più semplice di evitare il confronto con gli altri, spesso si uniformano e eh, rifugono il confronto con gli altri e cercano una via che o è più desiderabile o comunque che gli crea meno problemi. Cioè c'è un motivo per cui eh, per strada siamo tutti con eh, le giacche nere o grigie e quando c'è qualcuno con la giacca gialla e... Eh, sembra, sembra una cosa di strano perché spie, spie, spicca e mentre invece le persone cercano invece fondamentalmente di uniformarsi di essere un po' tutte uguali ma quando faccio un esempio banale come l'abbigliamento ha il senso che ha nel quotidiano vediamo che allo stesso modo tanti di noi comunque hanno un atteggiamento che cerca di uniformarsi cercando di avere un lavoro il più sicuro possibile cercando di avere le proprie rassicurazioni cercando di avere quelle 3-4 conoscenze a cui possiamo aggrapparci e questo quindi non riguarda l'orientamento sessuale, forse riguarda quell'altra cosa che di cui mi scriveva, cioè quell'aspetto del sono cresciuto con un legame con alcune persone e forse quello ha influenzato un po' la mia personalità. Forse è possibile, ribadendo che non ho idea quindi eh, sorelle e madri che tipo di Personalità e approccio alla vita avessero, però forse è forse possibile che lì forse sia nato un certo aspetto un po' conservativo in cui volersi proteggere un po', volersi sentire un po' più al sicuro che è assolutamente comprensibile, è naturale volersi proteggere nella vita e non volersi esporre troppo ai rischi. Però ci sono alcuni pericoli, alcuni rischi che purtroppo o li corriamo o comunque capitano lo stesso alle nostre spalle. Questo è uno di quelli. Questo è un qualcosa, è una di quelle difficoltà. Che le si sta presentando ed è una difficoltà normale, naturale nel suo percorso di vita. E questo si collega a quell'altra cosa, infatti, che diceva alla fine della sua mail, in cui mi scriveva che eh, forse avere un rapporto con una donna sarebbe un po' più semplice. Cioè, questa idea che eh, esistono dif difficoltà diverse, cioè che eh, una vita eteros eterosessuale sia più semplice di una vita omosessuale, o che una vita di un certo tipo sia più facile e più difficile di un'altra. Che è una cosa che è curioso che poi lo diciamo sempre tendenzialmente rispetto alle vite degli altri, no? Le vite degli altri sono più facili. Quando ci scontriamo con la nostra difficoltà tendiamo a fare questo confronto. E magari le volte assolutamente eh, da un punto di vista quantitativo è possibile che certe vite abbiano effettivamente affrontino delle difficoltà maggiori delle altre, che riguardino la salute, le amicizie, il lavoro, le relazioni, tante cose, no? Contemporaneamente, però Ognuno di noi affronta in maniera naturale e inevitabile le difficoltà che la propria vita, il proprio percorso di vita gli presenta. E in questo senso è un po' riduttivo pensare che allora eh, tutte le persone eh, che hanno un rapporto con una donna hanno una vita più semplice della mia, perché tra tutte le persone che fanno quel tipo di vita... Ci sono un sacco di situazioni innumerevoli, complicate e complesse che è difficile enumerare. Come è difficile pensare che un'alternativa sia sicuramente più facile o più difficile? Dipende da tante cose. Sta a noi cercare di capire, conoscere, affrontare e accettare le nostre difficoltà per avere una progettualità e una modalità di programmare all'interno della nostra vita un piano di vita il più ragionevole e sensato possibile per quelle che sono le risorse che la vita ci offre. E questo non è qualcosa che si può fare poi così da un momento con l'altro, è una cosa che richiede comunque di ragionarci un po', di avere uno sguardo sufficientemente lucido su quello che è proprio il proprio percorso di vita, su quelle che sono le risorse che abbiamo e gli strumenti che la vita ci sta offrendo e comporta anche di poi prendere delle decisioni, di prendere dei rischi non sempre cercando di avere delle rassicurazioni delle certezze offerte dall'esterno a volte serve un po rischiare serve un po anche eh, decidere non tanto sulla base del risultato che possiamo ottenere ma decidere sulla base del tipo di persona che noi vogliamo riuscire a riconoscere di essere nella nostra storia personale in quella possibilità di guardarci alle spalle e poterci dire ok ma io in quella occasione mi sono comportato in un modo che riconosco essere coerente col tipo di persona che voglio essere quindi a volte non c'è per forza un ragionamento macchiavellico del ottenere, a volte c'è anche un'importanza un dell'essere coerenti con se stessi, e con il proprio percorso. E poi quando questo è anche coerente con i nostri obiettivi, benvenga, è tanto di guadagnato. Però è importante non cadere nella trappola di pensare che la vita degli altri sia più semplice o che la nostra vita sia più difficile di quella degli altri, tutte le vite sono difficili e se parliamo di relazione di coppia, tendenzialmente non è tanto avere una relazione con una donna, con un uomo o con chi per sia, con, con chi che sia, è più facile o più difficile, è avere una relazione di coppia che è difficile, in generale come per altre persone a volte essere da soli, essere singola è difficile, per ognuno può essere difficile qualcosa di diverso, tutto dipende un attimo da che prospettiva la guardiamo la cosa, e è tanto importante cercare di capire quindi la propria esperienza la propria storia le proprie difficoltà perché non sono le difficoltà quindi a determinare quello che siamo e quello che diventiamo ma sono il contesto in cui poi noi portiamo quello che siamo portiamo le nostre risorse ci alleniamo troviamo gli stimoli anche per costruire delle competenze delle capacità e poi da lì si vede come si va avanti e fin dove si riesce a arrivare chiaro che chi parte avvantaggiato è più facile che arrivi più lontano, più in alto, contemporaneamente c'è anche tanta soddisfazione a scalare uno per uno con i gradini che ci vengono posti davanti e ad essere soddisfatti di quello che riusciamo a fare. A riuscire ad essere soddisfatti del riuscire comunque ad andare in una direzione e a sentirci presenti e in controllo di quello che è la nostra esperienza, anche se in realtà non controlliamo un più bene amato niente cioè la vita va un po come va quello che possiamo fare è però cercare di parteciparvi con convinzione e con coerenza e quindi partire dall'idea di forse mettere in dubbio prima che chiedere ai suoi genitori di mettere in dubbio certe convinzioni che magari arrivano anche da un aspetto religioso effettivamente rispetto a cosa è normale cosa non è normale cosa è giusto cosa non è, cosa non è giusto la prima persona che deve fare il lavoro di mettere in dubbio quelle convinzioni barbari che rispetto al esistono orientamenti sessuali giusti e sbagliati la prima persona che deve fare questo, questo passaggio è lei che mi scrive e poi trovare all'interno di sé la forza nel momento in cui eh, è arrivato eventualmente a una conclusione più civile di quella che secondo cui eh, c'è normalità o normalità nell'orientamento sessuale una volta che è riuscito ad arrivare a una conclusione più efficace più funzionale più sensata a quel punto Cercare di chiedersi: se ce l'ho fatta io, i miei genitori, i miei familiari potrebbero farcela anche loro? Cosa ho di speciale perché io ce lo so, ce l'ho fatta e loro no? E anche se loro non ce la facessero con la stessa profondità con cui ce l'ho fatta io, davvero non riuscirebbero per niente a cogliere una prospettiva simile? E anche se non la cogliessero, non potrebbero accettarmi e volermi bene? anche eh, senza, senza, senza, senza che io risponda a tutte le loro aspettative? Quante aspettative ho già deluso rispetto al fatto che pensassero che io diventassi un astronauta o facessi chissà quali conseguimenti, mentre sono una qualunque persona che sta vivendo la sua vita. Non esiste la possibilità di volermi bene anche soltanto per questo? Forse, e se tutto questo anche non fosse sufficiente, se non mi volessero bene nonostante tutto questo io ho davvero così tanto bisogno di loro per andare avanti davvero nella vita e nel mondo non c'è spazio al di fuori della loro protezione del loro cappello protettivo quello che è importante chiedersi quindi è in che direzione voglio andare e cercare di muovere dei passi in una direzione desiderabile questa è una cosa che è assolutamente la sua portata e che può fare effettivamente assolutamente continuando a lavorare con la collega ha iniziato un lavoro psicologico su se stesso, che è stata un'ottima idea, ma mi raccomando, non soltanto nel cercare di capire chi è il colpevole del mio passato, non è quello, ma cercare di capire io nel mio presente chi voglio essere e verso quale futuro voglio andare, verso quale, fu quale futuro voglio impegnarmi a costruire la mia vita e il mio presente. Eh, nella mia risposta forse sono stato eh, un po dispersivo in alcuni passaggi ma spero che sia chiaro che quello che volevo suggerire era che fondamentalmente prima di tutto il ruolo della famiglia non è... esiste su tanti aspetti della personalità ma non esiste rispetto all'orientamento sessuale che fare coming out e l'outing sono due cose diverse il coming out è un è un moto attivo in cui si esprime il proprio orientamento sessuale e si afferma il proprio orientamento sessuale. L'outing sono le chiacchiere in cui provano a parlare del mio orientamento sessuale senza, senza, senza di me e senza ascoltare quello che è il mio punto di vista. La normalità non esiste in senso assoluto, ma è un concetto estremamente relativo, siamo tutti normali a modo nostro. E è importante, mi raccomando, non fare questo confronto tra me e gli altri su a me, il mio è più difficile e il loro è più facile, perché in realtà tutti i percorsi di vita sono difficili. La questione è cercare di riconoscersi nella propria difficoltà e affrontare la testa alta. E questo è tutto, spero di essere stato d'aiuto. Eh, io sono Valerio Celletti e ci vediamo al prossimo video.